Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camari, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e lasciate un like che è importante. Oggi vi presento la modifica che ho effettuato per migliorare l'asse X. Questo componente che ho stampato già in precedenza l'ho dovuto modificare per adattarlo con una vita da 4 mm e il cuscinetto con i denti, che è importante perché ha una maggiore presa durante. Il movimento della uh, ciglia prima di continuare vi mostrerò alla fine del video una modifica che ho applicato per evitare che la nostra scheda madre si possa rovinare nell'inserire ed inserire la scheda sd quando andiamo a caricare i nostri progetti quindi andiamo avanti Questa è la modifica di cui vi parlavo prima per evitare che la nostra scala madre si rompa. Questo pezzo qui l'ho realizzato io adattando ehm, il pezzo a un altro tipo di adattatore. Questo qui è per MMC, ovviamente utilizzando un adeguato adattatore si può inserire eh, l'SD. Ho preferito questo tipo qua, l'ho preso da, da Ali, perché se qualcuno mi passa una memoria MMC piuttosto che una memoria SD, la, la posso utilizzare ugualmente con la mia stampante. Come si procede? Questa qui non è altro che una volunga che, che va applicata alla nostra stampante. Quindi, qui, eh, in questo modello eh, di stampante, che usa qui il modello, il modello Tartara, ho un foro eh, su una lamiera, quindi vado a passare. Il connettore foro e apre questo qui precisamente nella parte alta della stampante. Ovviamente, per garantire una certa stabilità, gli andrò ad applicare un silicone trasparente al suo interno, in questo modo mi garantisco che non si andrà a stancare quando utilizzerò delle memorie SD ecco qui il silicone in questo caso è l'unico che mi abbia dato di risultati soddisfacenti ecco qua, applicato il silicone in questo caso ho utilizzato i patex quindi passiamo al nostro cane questo qui è circa 45 se vi interessa magari vi eh, metterò i link di questo prodotto in descrizione ecco qui Non so, vabbè, per adesso parlando di eh, passacave e altro non ho uh, delle idee. Se avete qualche suggerimento mettetelo uh, nei commenti, uh, magari potrò migliorare anche questo aspetto un po' uh, estetico, un po' grossolano. Quindi uh, questi sono gli unici due uh, motivi che ho fatto a questa mia stampante. Eh, io spero che vi possano essere utili, anzi, questa qui mi sarà utile sicuramente. Questa non so, è soggettiva. A me mi sarà molto utile perché così sono sicuro che non andrò a stressare a rovinare l'alloggiamento um, della mia scelta madre. Eh, vi auguro a voi e a tutti, una buona giornata, e le